Le agenzie di affittacamera a Londra, quale grande spameraggio? Chi da che mondo è mondo che ci sta speculazione, soprattutto nell'ambito immobiliare a Londra. Io con cognizione di causa posso dire la mia, in quanto anche io ho un'attività... Di gestione immobiliare, di intermediazione immobiliare. Quando ho aperto la mia attività, avevo in effetti notato che c'era un'altissima speculazione su in questo settore. Ragion per cui avevo deciso di fare un qualcosa che si diversificasse assolutamente da tutto il resto delle agenzie. Infatti, la mia attività non è certo un'agenzia immobiliare. È altrettanto vero che ci sono tantissimi abusivi, tantissime agenzie che speculano non solo sul mercato immobiliare ma si concentrano soprattutto sui sogni e le false illusioni che possono derivare dalla poca esperienza dei ragazzi che vengono a Londra. Per questo motivo io ho aperto un blog, da tanti anni faccio video su YouTube, cerco in tutti i modi di aiutare i ragazzi ad aprire gli occhi. Non aspettatevi che un'agenzia vi aiuti è Difficilissimo trovarlo ovviamente. L'immilono Way è un caso diverso. Infatti, non abbiamo le terre spasso, solo per intenderci. Non siamo diventati ricchissimi a scapito, ovviamente, dei nostri interessi prettamente economici. Eh, eh, eh, è logico, ma abbiamo eh, puntato alla crescita della nostra reputazione. Non è un caso, infatti, che. Si parla solo ed esclusivamente bene, fortunatamente, di Living Long Way, almeno per il momento. È chiaro, magari ci può essere qualcuno che può essere stato meno contento di qualcun altro, ma in una percentuale, se l'1% magari non è contento, ci sta. Difidate da chi invece ha sempre solo commenti positivi perché molto probabilmente stanno dicendo una bugia, hanno inventato i feedback, invece noi abbiamo basato tutto su questo sulla crescita professionale e di notorietà sul web. Ci sono agenzie di cui io non faccio nomi, ma sono famosissime, a Londra, tra l'altro, molte sono state anche subvenzionate da partiti politici, eccetera eccetera, quindi sono indistruttibili. Queste agenzie, ovviamente, fanno il cazzo che gli pare, fanno quello che vogliono se sono agenzie addirittura ci sono moltissimi abusivi, ci sono persone che si inventano mediatori immobiliari si inventano proprio il lavoro ma in una maniera abusiva non versano tasse, non sono registrate per esempio alla camera di commercio eccetera eccetera eccetera voi che garanzia potreste avere con persone che non appartengono a nessuna agenzia c'è un modo per scoprire se sono abusivi oppure no basta che vi collegate sul sito della camera di commercio in inglese Inserite il nome dell'azienda e vi uscirà la corporation tax, se versano le tasse, quanto dichiarano e tutto Dico questo perché io sono stato il primo quando sono andato a Londra a controllare tutte queste cose Per sapere se effettivamente mi stavano per tirare una sola oppure no Addirittura ci sono degli strumenti per poter capire se il sito internet è registrato da qualcuno, se è fatto da solo Ma ovviamente non parliamo di questo perché queste sono cose da tricchettone quindi, quando vi affidate a un'agenzia, concepite sempre solo questo, cioè capite sempre solo questo. State pagando un'intermediazione, state pagando un servizio che necessariamente ha un costo. Non è detto che però questi siano soldi buttati, assolutamente, perché perché sono soldi che voi state dando a delle persone che hanno determinate competenze, a patto che ce le abbiano, è molto importante questo, quindi voi questo dovete capire. Cioè se voi non parlate in inglese magari e non avete determinate garanzie per potervi permettere di prendere in affitto un'intera casa e ve lo assicuro che se non avete un contratto a tempo indeterminato da almeno un anno con una busta paga molto alta a nessun proprietario di casa, a meno che non sia anche lui un evasore, non vi affitterà mai nulla, quindi se vi mancano queste caratteristiche necessariamente dovete affidarvi a un'agenzia, degli intermediatori, ma che siano registrati questa è la cosa più, più importante in assoluto. Siano delle persone competenti, non delle persone che non vi fanno dei contratti o che ve li fanno fasulli o che spariscono con i vostri soldi, anche perché magari voi, attenzione a chi vi fa dei prezzi troppo bassi, ve lo schioppano dietro. E non mi conviene, perché avete perso a Filippo Panare. Dopodiché dovete comunque andare da, da quelli che sono più seri, che si fanno ovviamente pagare. Pensateci.